Siamo qui alla Rotonda di Milanere, vicino a Vigliana, alla cava di Casellette, quella che viene chiamata la, di, la cava di Casellette, con Risio eh, di Unione Popolare, consigliera di maggioranza con delega all'ambiente. Ehm, co perché eh, i Notav sono qui davanti e perché eh, si sta facendo questo che vediamo? Eh, effettivamente una volta era un prato, cosa sta succedendo qui? Allora qua una volta era un prato verde coltivato a mais, eh, dopodiché eh, in virtù di permessi che sono stati dati negli anni dalla regione in primis e poi insomma si sono, sono stati rinnovati eh, in parte anche dal comune e soprattutto da una sovrintendenza che non ha eh, assolutamente governato che cosa stava succedendo sul territorio, è stato fatto questo scavo. Questo scavo è in capo sostanzialmente a quella società che si chiama Druento eh, e e eh, servirà sostanzialmente per ha ah, tolto via come si può vedere insomma la parte buona di terreno fertile su cui veniva coltivato e eh, vanno in profondità per togliere via la ghiaia che c'è appunto sul, sul fondo. Eh, dopodiché che sostanzialmente quello che è il contratto prevede che eh, venga poi ricoperto entro due anni nuovamente ma con quale materiale verrà ricoperto? Questa è la domanda. Eh, abbiamo che c'è un accordo per far sì che venga eh, rimesso qui dentro eh, una buona quantità di materiale che arriverà da eh, San Didero. San Didero come sappiamo in valle è una delle opere preliminari insomma per il TAV perché a San Didero dovrà nascere il nuovo autoporto in sostituzione di quello di Susa che verrà utilizzato per portare lo smarino del, del cosiddetto tunnel di base e, quindi sostanzialmente quelli, quei terreni i lì verranno portati qua eh, quindi in sostanza questa cava è collegata almeno al momento perché poi abbiamo avuto come dire del, dei suggerimenti rispetto al fatto che forse si potrebbe tornare indietro su questa decisione però al momento non c'è nessuna carta ufficiale al momento le carte ufficiali ci dicono che arriveranno questi terreni dal San Didero e quindi collegano sostanzialmente direttamente tutto il discorso dei lavori fatti per il TAV con questa cava e diciamo che sappiamo bene che vicino a Sandidero c'è eh, un'acciaieria eh, sappiamo altrettanto bene noi che siamo qua della valle che gli stessi contadini e allevatori di Sandidero eh, evitavano di far pascolare le mucche e di coltivare in quei terreni lì perché comunque tutto quello che arriva dalla fonderia negli anni si è depositato in quei terreni lì quindi al di là del collegare anche il discorso al tavo meno sarà comunque terreno che per quanto garantiscano che sarà valutato e non, non sarà terreno con diciamo eh, dei rifiuti in realtà probabilmente sarà comunque un terreno pieno di deossine perché è, è, la, è il prodotto che arriva da una fonderia insomma ecco quindi continua l'impatto ambientale di quest'opera. Uh, lei ha definito San Didero un, un, un cantiere preliminare per uh, il TAV, quindi sostanzialmente uh, da quello che appare l'impatto ambientale è un aspetto al di là poi di quello che costerà idricamente lo scavo uh, per il tunnel e, e, e sono lavori di, di, di rilevanza notevole dal punto di vista dell'impatto ambientale. Certo, ma infatti insomma, basta vedere lo scempio che c'è qua, quando prima citavo il fatto che la sovrintendenza non ha vigilato a sufficienza, è perché comunque questi sono terreni che sono all'interno di tutto quello che è il discorso della paesaggistica legata all'ordine mauriziano, cioè, qua ci sono dei tenimenti dell'ordine mauriziano e eh, in effetti c'era stato un divieto nel 2014 a procedere proprio da parte della sovrintendenza, dopodiché questa cosa si è persa, nessuno più si è ricordato, che, che esisteva e quindi è stato rinnovato comunque la possibilità di fare questi scavi e questo è lo scempio che in questo momento noi abbiamo, non vi dico fra l'altro l'altro giorno che tirava qua in Val di Susa, insomma siamo noti per il fön che, che soffia e quando qui tira vento ci sono delle polveri che si alzano e che sono veramente disastrose qua c'è il discorso che questo, questa cava qui è messa lontana dall'abitato di Caselette che è il comune diciamo che ha dato questa autorizzazione questa proroga, ma è molto vicina in realtà all'abitato di Avigliana e di Almese quindi non va a colpire i cittadini del comune da cui è stato approvato ma in qualche modo interessa e va a colpire i cittadini a fianco ora, eh, il movimento Notà viene sempre detto che è un movimento nimbino nel mio cortile in questo caso non è questione di cortile, è questione del fatto che tutta la cittadinanza che sta qui attorno si sorbisce queste polveri e se le respira poi quotidianamente grazie prego